spero di pronunciarlo correttamente questo nome altrimenti mi smentirà il protagonista sul palco va al dottor françois le chanuan Allora, massimo sarà l'occasione per ripeterlo due volte esatto, e sì. abbiamo anche l'esame di francese esatto, le... allora no. intanto leggiamo la motivazione per essere un eccellente professionista in patologie del cranio e del cervello della colonna vertebrale in pediatria per il continuo aggiornamento e l'arricchimento delle competenze grazie al confronto con diverse tecniche operatorie praticate in Europa e in America per aver eseguito a oggi sentite un po' più di 2300 procedure chirurgiche di cui 1.400 come primo operatore complimenti è corretto il nome l'ho pronunciato Oh! allora ho superato l'esame di promossa, francese promossa. va bene, ha fatto le complimenti. foto complimenti per il premio siamo in compagnia del dottor François Chanoine, neurochirurgo, benvenuto Grazie, grazie mille. Questa sera sarà premiato come professionista dell'anno nel settore della neurochirurgia mini-invasiva. Ecco, Le chiedo un commento a questa vittoria. È un grande onore per me personalmente, ma come qualsiasi premiazione non è tanto solo a livello personale, ma a livello di tutte le persone che, che mi hanno aiutato. E per questo già anche grazie alle fonti, awards e al comitato che mi ha selezionato e premiato, e grazie a quelli che, che mi hanno aiutato, sopportato nel, nel, nel progetto di, di quello che faccio, quindi per prima famiglia, Valentina, Leonardo, i genitori, eccetera, e, eh, e quelli che hanno creduto nel progetto inizialmente, quindi eh, la clinica dove, dove operò, il Maria Cecilia Hospital, che mi ha permesso di iniziare questa tecnica nuova in Italia, eh, gli amici e colleghi che mi hanno, eh, con chi abbiamo iniziato, che sono all'estero o in Italia, eh, Joseph Cristini, il dottor eh, Ambrogio Lombardini, Philip Cam, eccetera. Eh, Medinex, che mi ha permesso di, di avere eh, il materiale tecnico per poter iniziare a trattare i pazienti in Italia. E, uh, e poi tutti i miei collaboratori, uh, colleghi, medici, infermieri che, che mi aiutano quotidianamente e, e particolarmente i, i fisioterapisti che entrano proprio nel trattamento comune dei, dei pazienti che, che ho quindi il dottor Lettini, il dottor Francesco Mazzitelli, uh, Valerio Esposito eccetera Uh, e poi il più grande ringraziamento è uh, ai miei pazienti perché si affidano uh, a me e, e per loro che faccio e facciamo a livello globale anche queste, queste tecniche chirurgiche. Lei infatti è considerato fra i massimi esperti del settore proprio nell'utilizzo della tecnica endoscopica per trattare le patologie della colonna eh, grazie all'utilizzo di questo metodo biportale. Ecco, ci può illustrare di cosa si tratta e soprattutto quali sono i suoi vantaggi? Allora, ehm, per rimettere nel contesto, eh, la maggioranza delle specialità chirurgiche sono già completamente nel mondo della mini-invasività, dei trattamenti più meno invasivi possibili, endoscopici, quindi con delle telecamere. Prendo qualche esempio, la, la chirurgia addominale, la chirurgia generale, ormai non si fa più uh, a paziente aperto, tra virgolette, uh, si fa in laparoscopia, uh, le chirurgie dell'ortopedico, del ginocchio si fanno in uh, artroscopia, uh, quindi tutte le specialità tendono uh, già da tantissimi anni a avere un gold standard del trattamento eh, il meno invasivo possibile e la chirurgia della colonna vertebrale come la chirurgia cranica anche nell'ambito neurochirurgico rimane una eh, molto indietro sulla mini invasività e siamo su dei trattamenti eh, che sono già da più, più vecchi diciamo e quindi questa tecnica che si chiama UBE Unilateral Biportal Endoscopy è una tecnica di endoscopia della colonna vertebrale. Endoscopia significa usare una telecamera per andare in profondità e trattare il più vicino possibile il problema. Esistono altre tecniche endoscopiche sulla colonna vertebrale, le tecniche dette monoportale. E questa tecnica, di cui non sono per niente inventore o pioneer, Uh, è usata da 15 anni in Asia, uh, l'hanno inventato e sviluppato i sudcoreani, uh, i, uh, i, i turchi, eccetera. E particolarmente quelli che mi hanno formato a questa tecnica, uh, il dottor Son in Sud Corea, uh, il dottor Ayati Aygun in, uh, in Turchia e uno dei precursori in, in Europa, uh, il dottor Maxim Shalali, che è eh, uno dei primi ad aver portato la tecnica in Europa. E quindi il, il vantaggio di questa tecnica UBI sulla crona vertebrale, eh, diciamo prima per il chirurgo, è eh, di avere una, un comfort chirurgico maggiore che si avvicina molto alla chirurgia classica, detta aperta, open, e eh, con un'indipendenza delle mani e si creano solo due fori sulla cute, molto piccoli, meno di un centimetro ciascuno eh, e con la telecamera ed gli strumenti si va eh, in profondità per trattare le ernie del disco, cervicale, dorsale o lombare i restringimenti del canale vertebrale, la stenosi Uh, oppure di fare delle chirurgie di, dette di stabilizzazione di, di artrodesi vertebrale e, e questo uh, ci dà a noi chirurghi la stessa agevolezza della chirurgia aperta però in un modo molto invasivo. e quindi infine il beneficio per il paziente come anche altre tecniche uh, endoscopiche è che c'è un, una, una cicatrice, delle cicatrici molto piccole quindi un dolore Post-operatorio molto ridotto, eh, un danno chirurgico ai muscoli, ai tessuti intorno alla colonna vertebrale che è minimo e questo offre tutti i vantaggi di avere meno dolore dopo l'intervento, di, eh, di, di poter riprendere le attività del quotidiano, le attività fisiche, le attività sociali, professionali, sportive anche ad alto livello, molto prima delle chirurgie eh, standard, dette aperte, anche microchirurgiche e offre anche al paziente una diminuzione dei rischi, delle complicanze e offre anche un ultimo vantaggio eh, è che si riduce la necessità di fare delle chirurgie di stabilizzazione, quindi di bloccare le, le vertebre praticamente e quindi Uh, questo è tutto il panel dei benefici per il paziente e per il chirurgo. Ecco, questa nuova tecnica risale a due anni, a suoi due anni fa e la Francia diciamo, ha mh, capito fra, per prima diciamo, quali erano le potenzialità reali. Ecco, qual è la situazione in Italia da questo punto di vista? Ora, allora, la tecnica comunque è comunque più, più vecchia, perché ha 15 anni fuori all'Europa. Uh, nei paesi asiatici, particolarmente la Corea, India e ormai è diventato lì uh, il, il gold standard dei trattamenti come in, in Occidente, anzi in tutto il mondo è diventato lo standard dell'artroscopia sul ginocchio, sulla spalla eccetera e uh, quindi l'esperienza è enorme nei paesi asiatici e uh, la parte orientale dell'Europa diciamo è arrivata sporadicamente in Europa due anni fa, in effetti, eh, cominciando in Francia, ma anche in Ucraina, prima della guerra, eh, Spagna, eccetera, e eh, per interessi proprio così di, di alcuni chirurghi. L'ho conosciuta a questo momento, questa tecnica, e eh, dopo essermi formato in Francia, in Sud Corea e Turchia, Uh, ho iniziato a trattare i primi pazienti circa otto mesi fa in Italia uh, e, e quindi poi uh, piano piano ho cominciato a, a diffondere perché non, non, come dicevo non sono un inventatore inventore de, della tecnica, uh, sono un missionario diciamo, uh, per dire così e eh, ho, ho riscontrato tantissimi interessi dai chirurghi, dai miei colleghi in Italia eh, per cui eh, sto cominciando a, a diffondere e a condividere la tecnica eh, il Maria Cecilia Hospital dove operò di, è diventato centro di formazione e riceviamo dei, dei chirurghi di, di, tutti, di tutta l'Italia per, per formarli Uh, quindi sta, sta proprio andando si, si diffonde tantissimo non è ancora praticata tanto da altri uh, però do un aiuto agli altri chirurghi che la stanno diffondendo perché sicuramente in Italia come in tutto l'Occidente uh, sarà tra 10-15 anni il, il gold standard del trattamento sicuramente come Guardando tutte le altre specialità e guardando questa specialità altrove, cioè fuori all'Europa, anche gli Stati Uniti sono stati molto in ritardo su questa tecnica eh, che stanno ormai sviluppando tantissimo. Quindi in Italia sicuramente sarà, sarà un, il trattamento base tra qualche anno. Ecco, il 2023 è iniziato da poco, ma le chiedo quali sono i suoi obiettivi professionali per quest'anno. A livello formativo di, di condividere sempre di più questa tecnica per il bene dei pazienti. Non ho nessuna, eh, nessuna, nessun bisogno e neanche voglia di trattenerla per me, perché so che questa sarà per tutti, per il beneficio comune di, di, dei pazienti. E, e a livello dei trattamenti che effettuo, di, di effettuare eh, sempre delle tecniche eh, più complesse, sempre usando questa tecnica UBE, eh, trattare delle patologie sempre più complesse grazie a questa tecnica e di creare anche un, un nucleo di trattamento intorno a questa tecnica per ottimizzare ancora di più il recupero dei pazienti, visto che si può dall'indomani dell'intervento riprendere tutte le attività Uh, di aiutare e, uh, e creare un, un recupero con la fisioterapia, con i trattamenti uh, alterna non alternativi ma paralleli alla chirurgia e, uh, e quindi così di poter trattare anche i sportivi e di rimetterli, uh, rimetterli molto presto uh, nel, nel, nel loro lavoro sportivo.